Qual è l'intento di questo libro? Cosa si propone? Beh, in realtà, quando, non, quando si scrive un libro è perché si ha qualcosa da denunciare o da dire. Io volevo illuminare il lato scuro dello sport. Lo sport ha un lato feroce, violento, che deve essere messo a fuoco per essere affrontato e superato. Pensa che possa cambiare qualcosa? Sì, se no non sarei qui e non farei le cose che faccio. No? È, è un altro lavoro, è un lavoro, è un lavoro di sensibilizzazione, però le dico questo, che fino a un paio d'anni fa di questi temi della violenza e degli abusi nel mondo sportivo non si poteva parlarne, ora almeno se ne può parlare, noi siamo la dimostrazione che questo è vero e siamo qui a parlarne.